Salve a tutti benvenuti a questa quindicesima puntata con Phoenix Point La facciamo con la dannatissima missione La facciamo, ci aspetta da 10 puntate E questa è la puntata buona Sigla e si va a spaccare i culi Bentornati a Phoenix Point Carichiamo, ricomincia da qui Poco deve entrare ricominciare da qui, numero 3 Che <ride> se succede un casino lì da mezzo, facciamo un roll beccone in galattico, torniamo proprio indietro nel tempo, ce la dimentichiamo completamente. Questo coso qua, in compenso, ce lo beccheremo in futuro, ma non spoilero se ci arriviamo, se ci arriviamo. Mi raccomando, per farmici arrivare, subscribe e like ai video, per favore. È importante? Importante perché ho un po' di motivazione così a continuare questa serie. C'è Living Quarters. Oh, qua stiamo andando avanti un po' bene. Allora, intanto diamo una veloce controllata a... Ah, adesso ancora me ne messi benissimo. Malena Rodriguez non è messa benissimo. C'è qualcuno che non è informissima. Ma vabbè, ci proviamo lo stesso. Proviamo lo stesso perché è, ormai sta diventando un meme, quella cosa lì. Non. non uh, dobbiamo assolutamente fare unexpected emergency. Ah, c'era ce già uno, uno che stava andando lì. Manufacturing, cosa stiamo creando? Afterburner? Ok. Ah, abbiamo un sacco di nomi disponibili per chi vuole può arruolarsi. Se no, devo inventarmeli io. Svengo fuori robe tipo Lupin quarto o, o, o tappeto Cation. Quindi, per favore, tiratemi fuori qualcosa di intelligente. Ah, devo fare la, la ricerca di questo, va bene, cosa stiamo ricercando? Sì, vabbè, nulla di eccezionalmente importante. Questo è eccezionalmente importante. Questo è eccezionalmente importante. Questo è eccezionalmente importante. Portala su. No, aspetta, facciamo finire quella roba là che manca un'ora. E poi fai shotgun. Anche se ci manca ancora una marea di roba per farla, ma intanto la teniamo in pancia. Vai. Ecco qua. Unwinged Winged Warfare Doctrine. Quindi possiamo mettere le nostre. Um... Nei nostri veicoli Reinforced Bucket. Quindi penso sia armatura ulteriore Ravager Che è per Arcion... Cioè, disarcionare veicoli in volo mm. Anu, Eevee Cannon Niur... Cos'è che è? Ninurta's Mace Va a vedere Ninurta che cos'è? Che non possiamo comunque fare Anu, Eevee Cannon Ah, potrei fare un altro modulo per i missili, va bene. Ravager, e Force 2. Allora, intanto questi costano di meno. Questo costa 5 tech e una marea di materiale. Danno 100. Quindi fa già schifo, so. Va bene, potevo anche risparmiarmi la ricerca, va bene. Ehm... Um... Bionic Technology, Metric of the Ancients. Diamo un po' di ricerche che vabbè possiamo anche. Questo potrebbe essere tornarci utile, ma vabbè. Uh, allora, dobbiamo fare quella missione là. Dobbiamo farla? Allora la facciamo. Dai, forza. Andiamo. Tra l'altro tu, fai una bella cosa. Vai qua. Intanto. Jericho attack. Oddio, qua lo sta prendendo di brutto, qua dobbiamo per forza intervenire. Abbiamo due... Baldi giovani che possono intervenire. Allora, Even Info. Even Info. Non si può fare trade? No, perché sono friendly. Vada a quel paese, lei e il suo essere contro di noi. Uh, qua invece gli piacciamo. Raid. Tech for food. Sì. E anche con un po' di material, va. Abbiamo una marea di tech. Allora, adesso possiamo anche prendere del delle altre reclute. Cosa ci può servire? Può servire un cecchino, tipo quello là che stanno attaccando. Qua abbiamo una marea di cecchini. Mm, qua sono un po' scarsini di, di livello. Qua vuol dire che se non interveniamo le prendono. Cioè è bene distrutto l'Event. Qua invece ce la possono fare da soli. Iniziamo a mandarlo di va. Molto bene, molto bene. Ci saranno ora le risorse per farlo. E non ce le abbiamo perché servono queste risorse speciali. Però intanto già avercele non è male. 5 ore per completarlo, vai! Ci siamo ah. allora. Pre-pre-missionaccia. Così se va male, ricominciamo da lì. Ok. Vai, special mission. Con il nostro team alfa. Con Malena che non è conciata benissimo. Quindi la prima cosa che faremo è darle un altro di questi e glielo facciamo consumare subito. Allora, tu hai 10. Allora, un fire sarebbe stato molto utile, ma non ce lo possiamo permettere adesso. O, meglio, ce lo possiamo permettere. Usiamo il pool di questi punti qua, e va bene. Tu c'hai 25, un po' più di willpower, grazie, che per uno sniper sono sempre utili. Il buon Okramoth, il buon Okramoth fa ancora strongman. Un oh, Sloth può tornare utile. Che converte i suoi willpower con action point per altri. Intanto aumentiamogli un po' là. Può catturare i nemici. Molto bene. Citizen Eileen. Lin anche tu un po' più di willpower, grazie. Jay che può usare ancora lo sniperist. Questo potrebbe essere per me utile Non mi serve un fucile a cecchini in più. Tu quanto hai di accursi? Accursi niente di bonus. Cosa c'è? Un po' più di movimento. Armor. Non abbiamo niente di armor. Vabbè, facciamo, niente. facciamo finta di nulla. Rooster che ha dei colori orribili. Che questo sniper è sto strongman. Va bene, dai. Deployiamo. Andiamo a, andiamo a cattarci tutto quello che è nostro C'è cioè, quella missione lì e poi l'altra Vediamo un attimo come si è messa questa missione qua, sperando che non sia eterna Hearthron machines are the most impossible to break with, with conventional firearms oh. Davvero? online with met the metal and the final defense third system where it seems to be in a state of disarray i got two options find a functioning console to reboot it or activate every target individually either way we should do as the system is already under Pandoran attack ok i pandorani hanno attacchi paralizzanti qua quindi reboot the security system cosa che direi che si possa fare Allora, o questi, o attivarle manualmente, quelle lì, o andare qua immediatamente e attivarlo. Però per andare lì, come faccio ad entrare? Dovrei passare dal tetto. E qua c'è un'altra simpatico cosa. Allora, tu intanto, primissima cosa da fare, curarti. E poi... Non puoi fare ancora rush, eh? Ah, il Return Fire, perché non hai rush? Vabbè. Misteri della vita. Allora. Ti metto qua, poi mi attaccano i tritoni, quindi andiamo verso di qua. Ho il tuo martellone verde. Allora. Tu potresti già iniziare a ingaggiare qualcuno, eh? Regenerate in torso. Via! Non è servito a granché. Allora. Tommy J. Intanto. Possiamo fargli fare balzellone, balzellone, lassù in alto? Non ancora. E invece se mi piazzo di qui... Sperando che la pistolina di quell'affare... non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva. Piazzi qua e il prossimo turno li attiviamo. Tu! Potremmo tentare cattur di catturarli, questi stronzetti qua, eh? Non è proprio banalissimo da fare. Quello è già ferito, quindi potrebbe essere anche una cosa utile. Ok. Allora, ne abbiamo due. Uno là in giù in fondo e uno di qua. Va bene, andiamo di qua. Poi, Okramoth. Qua, copertura parziale. Che non è mai una bella cosa, ma... Importante è che se sei vicino a qualcuno lo fai secco. Allora, tu hai un overwatch gratis come azione, quindi tanto vale usare Citizen Hileen. Ti faccio spostare un po' di più. Posso usare quick aim? No! Oh, c'è l'overwatch gratis. Come punti esperienza, quindi come oh, no. Overwatch. E quello lo facciamo secco. Vai! Quanti diamine sono? No buono, no buono No, eh, ho cambiato idea, non li vado più a prendere E queste torrette mi sa che non dureranno molto Quanto vorrei avere un carro armato? Devo portarmelo dietro Toby dovrai correre come un dannato E tu? Da dove salti fuori? Oddio Qua sono veramente quintali e quintali Questa sarà tosta Noi, mamma mia. This new Save, tosta. Sono veramente, veramente tanti adesso. Allora. Paralizzarli neanche perché sono troppi, non... neanche per le balle. Però vorremmo già a tentare di un po' di catena del panico. Se riesci a ammazzarmi quell'Artron, mi fai un grosso piacere. Molto bene. Abbiamo una marea di will point. Will point sono in. Oddio, 23 will point. Fagli saltare la testa. Una marea di will point, ragazzi. Tu non ci arrivi, manco morto lì, ne? se mi sposto un po' più vicino. Lui li posso anche sparare con questo roffare qua. Fagli un male cane. Con un bell'armor break. Che non mi serve niente perché tanto è. Aiming. Ha un'armatura ridicola Proprio pessimo Non solo non, non ci ha fatto niente Ma si è pure preso il danno Toby, Toby, Toby, Toby, Toby, Toby. Allora, loro sono scesi, quindi se io faccio balzellon, balzelloni qua, posso avvicinarmi all'obiettivo un po' più velocemente. Come faccio a scendere? Devo buttarmi giù. Cosa che non ho intenzione di fare in questo momento, perché mi paralizza in tempo zero. Warcry! Vai tappeto. Voglio un altro bel colpo di fucile. Quanti... Che... Quali obiettivi hai? Questo cos'è? Lo torso torso pure lui. Quindi se gli disabilitiamo a partire il corpo lui se le ricrea. Maledetto. Eh ma me lo devi colpire, mannaggia te. Anche tu Iniziamo a divertirci con Un po' di colpi eh. E uno lo facciamo secco Questo non può muoversi più di tanto Questo è un colpo difficilissimo Questo un colpo troppo difficile, troppo coperto Questo è un po' meno Bene Quello potrebbe essere catturabile? No, se mi piazzo di qua Ma potrei fargli già un bel po' di male? Tipo gli stacco una gamba Bene, così già è un po' più rallentato. Tu cosa puoi fare? Puoi colpire quello. Con la dietro che non riesce a colpire. Oddio. Vai Okramot! Siamo tutti con te. Bene, bene, bene, bene. Abbiamo fatto male. Non granché, ma fa niente. Dash non mi interessa in questo momento Un altro rinforzo Lui muore uh, Questo è un altro centro di controllo Sarà dura con queste torrette è una distrutta. Sa che questa conviene attivarla manualmente. Otto paralisi. Questa inizia a distruggere con la torretta lì. Cavolo! Cavolo, cavolo, cavolo. Lui ha bisogno di un aiuto urgente. Allora, Toby. Toby, prima di tutto. Riesci a riattivarmelo sto robo? Sì, c'è un'altra torretta, molto bene. Enemy spotted. Oh, molto bene. Noi abbiamo riattivato tutte le torrette. Se provo a paralizzarlo. 8, 16, 24. Molto bene. E qua lui torna, torna a casa con noi. Mi sposto un attimino indietro. Tu devi fare un exploit. Perché me li devi far secchi. Tanto devi farmi secco questo. Molto, molto, molto, molto bene. C'è ancora uno che non. Oddio. Riuscirei a andare da lui? Non, a... non proprio. E comunque mi servirebbero tre, punti para... tre action point per paralizzarlo. Vabbè, alla prossima volta. Ma serio. Quattro hit point. L'ho generating torso. Questo sopravvive. Game. Devo farcelo per forza. Molto bene. Citizen. Allora, tu puoi intanto... Non puoi, perché sei troppo lontana. Ti avvicini fin qua, lo potresti tirare delle belle mazzate, né? Perché non hai girato paralisi, vabbè. Target hit points. Sì, va bene, però non mi serve niente paralizzarlo, se non lo posso, me lo posso portare a casa. Mi secure the area. Ne devo ammazzare tutti. Con la sensazione che qua non colpirà un tubo di nulla. Sono Sempre così pessimista io. Eh? Molto, molto bene. Ora iniziamo a girare. Le cose iniziano a girare per il verso giusto. Se non fosse per questo dannatissimo coso, per entrare devo passare di là, eh. Ah, ma in questo turno! Ah, in questo turno non posso sparare. Vabbè, allora. Abbiamo un Artron qui che potrebbe essere il prossimo da paralizzare. Un tappeto Keishan, che cavolo, devo mandare assolutamente in posizione sopraelevata. Adesso. Solo che per andarci dovrei entrare qua dentro dall'altra parte. Qua ci sono altri due ciccine. Intanto iniziamo a spostarlo avanti. A citizen Elin Pure. È un obiettivo sicuramente alla nostra portata. Tobi, uh, Tobi, Tobi, Tobi, Tobi, dove potresti muoverti per non farti catturare in tempo zero da quella bestia? Un po' indietro qua. Niente. Questo mi complica un po' la vita. Perché ora devo andarle a, a risalvare. E Come faccio? Ma quanto è lento, vuol dire che c'è una marea di altra gente qua. Spara un'altra volta, eh, è mancato l'obiettivo. Adesso tocca a lui. E si copre. No, preferisce un attacco da vicino. Ah. Molto bene, molto bene. Uh, Questo mi gusta, questo mi gusta. Il fatto che non mi gusta è che c'è questo da salvare. E non so come andare a salvarlo, perché ora come faccio ad andare fin lì? Under Phoenix Control. Under Pandoran Control. Che quello fa male, eh? Quello fa male. Anche le torrette gli fanno male, quindi bisogna salvarlo. Solo che è l'unico che riesce a saltare. Se metto qua... Oddio non un gran tiro. Però ce la puoi fare. Bravissima, bravissima Malena, ti adoro. Well, Questo è morto, quindi adesso spostiamoci qui di qua. No time to perdere. Qua ce n'era uno paralizzato, o me l'hanno ammazzato? Spero di no. Qua c'è ancora quello, quello paralizzato, molto bene. Solo che Okramoth se è qui gli fanno un, un fondo che fa provincia, quindi tu ti devi andare a coprire immediatamente. Perché qua c'è un altro di simpatico amico hooligano al prossimo turno andrei sopra la scala qua mi sa che non sei molto coperto qua giusto per Diamoci un'altra bottarella questo qua e questo siamo proprio sicuri sicuri che ce lo portiamo a casa E stavolta lo, ce lo portiamo davvero a casa, perché abbiamo la gabbia dove metterlo. La gabbia degli uccellini dove mettere sta bestia. Allora, possiamo fare un bello sprinting qua. Mi piace tutto questo gergo militaresco a caso. A caso mica tanto, però vabbè. Perché è un'organizzazione paramilitare, però vabbè, ci sta. Allora, tu muoviti però di qua, perché di lì arrivano dei simpaticoni. Vai. Lui intanto si risana, ma tanto li fermo. quindi è il nostro obiettivo ideale. Quindi là c'è un altro bestio da far fuori. Va bene. Con la mitragliatrice. Va bene. Ora oh lo distrugge. Sicuro, eccolo là Adesso devo uscire dalla mist però eh? Adesso esci dalla mist Eccolo là Che mira È proprio il bersaglio ideale Per un certo Okramoth Un bel dash E ce lo portiamo a casa pure lui So che Okramoth Apprezzerà tanto il fatto di Usarlo in queste missioni Ultra rischiose No Penciamillion Me le sono dimenticato Questo se gli, fa se gli fai male Lui si nasconde e se ne va Più o meno Però al prossimo punto paralisi Mica si nasconde più di tanto Il problema è che ci esponiamo parecchio Non eh, possiamo fare più di tanto Però questo tra poco ce lo portiamo a casa Allora, poi, Tobi Tobi, Tobi, Tobi, Tobi, Tobi Tu saresti un ottimo uh, scout Però ti devo far uscire da qua In copertura Non c'è modo per aprire il cancello, no, eh? per forza fare il giro allora faccio fare un paio di dash non ci arriva quello a fare lì no non ci arriva quell'affare lì vabbè vuol dire che almeno No, non puoi metterti in copertura perché hai un... Perché ti costa due. Allora. Tu però puoi metterti qua sopra. E questo sì che è una bella posizione per un cecchino. E scoprirai che lì ci sarà un simpatico tizio che ti risucchierà l'anima. Se salta fuori qualcuno da qua. Sai che devi fare. Respeto dovrebbe fare altrettanto. Possibile che non ci sia niente da rubare? Eh? Ma proprio niente da rubare. Mettiti qua. Non c'è molto altro da fare. Allora, malena, malena, malena, malena, malena. Malena, malena, malena con il tuo zampone giganti e questi? quanti rinforzi ci sono? quanti rinforzi devo far fuori adesso? No! aia E dove è andato a finire? Eh, me lo immaginavo. Non posso usare un bombardamento aereo qua, no? Eh? So che ci sono anche due minefrager. Ecco, non ammazzarmelo per favore che me lo sto per portare a casa. Uh, sì, fuoco di copertura direi. Perché più di così non è che faccia. Okramoth, dagli il colpo di grazia, che qua non c'è tempo da perdere. Disable torso, bene. Uh, uno in più che no, che a lui fa male, a noi non tanto. Mettiti qua. Che okay. qua ci sarà da battagliare. Allora. Allora. Intanto. La visione su qualcuno? Quello no? Quello mmm. Mm, mm. Un po' rischioso, eh? Perché è un po' sottile lui. Vai. Così il prossimo turno vai in Overwatch. Vai! Sapevo. Vabbè, facciamo un bel overwatch. Tappeto. Dovrei fare più o meno... Su chi hai visione, tu? Ma come fai a colpirlo da lì? Come fai a colpirlo da lì? No, è troppo lontano. Tappeto, devi muoverti da qua. Devi muoverti un po' più vicino. Mi spiace. no, di qua no, di qua no, e eh, devi andare per forza di qua. C'è una porta, ma è finta. No, guarda, è vera. Allora. Nel prossimo turno vai di qua. Vai. Non li beccherò mai Troppo lontani Che armi hanno? Virale Che non mi fa niente Due fragger, Uno da vicino Gunner Il gunner è quello che rompi palle Allora Se io mi piazzo di qua ho anche Virus 1x3 tra l'altro <ride> Cosa che non credo sia molto utile in questo momento Dunque, dunque, dunque, dunque Se faccio tutto il giro Qua sono coperto da qualcuno tutto il... Ah, io ho anche un altro gammer qua da far fuori Quindi ci sarà altra gente. Molti qua. Non possiamo coprirci. Toby. Toby potrebbe andare a Balzellon, Balzelloni lì in alto. Eccolo, il nuovo nemico. L'Acheron. Dobbiamo farlo fuori. Corruption damage. Nuova logica. Inflicts a soldier with corruption. Once infected, the corruption will grow. Reducing your soldier's willpower over time. For every one point of corruption, damage dealt in combat increased by 2%. Quindi aumenta il danno. In combattimento. Ma brucia i will point. E eh, diamine, quello, quello sì che lo dobbiamo far fuori. Tu attacchi solo da vicino. Mettiamoci un po'... in Aggruppiamoci un attimo, perché quello sarà duro da farlo fuori. Un altro ancora. No, niente, dobbiamo per forza far fuori quello per... Uh come obiettivo primario ci mancava giusto un minefrag a rompivalle dobbiamo muoverci il prima possibile 5 infected by virus Maledetto Però questo è grosso Quindi se io cerco di... Maledizione Maledizione Brava Brava ma non bravissima Almeno il return fire Almeno è stato... Ecco bravo, tu spostati. Spacca tutto. Ci mancava giusto quello. Corruptor, reducing their willpower. More susceptible they are to panic or mind control. Corrupted Soldier deals additional 2%, 2 damage for every one point of corruption. E ci mancava il mirmidone. Mamma quanti sono, mamma quanti sono. Perché gli devi staccare la gamba? A lui mi piace. Questo mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto. Allora, citizen ali Oh, intanto tu hai anche il danno aumentato. Quindi cerchiamo il. Allora. Centro di massa. Tu sei bello grande. Quindi ci farei un male cane. Mica tanto. Che c'è una marea di, will, di, di, di punti di resistenza, eh? Mind control immunity. Citizen alien. Sicuro qua bruciamo tutti i nostri will point <ride> però do li dobbiamo far secchi questo mostro lo dobbiamo far secco. Movability Pepper Cloud. Anche lip potrebbe essere. Eh, ma quello prima che lo, lo ammazzo. Però. Però se tu sei bravo facciamo fare la gamba. Molto bene. Molto molto bene. Ci piace che devo consumare una marea di will ma contro questa bestia qua c'è poco da fare. Max hit point meno 120. Vai di torso. Ok, tu potresti essere il primo che fa Let's fuori go. un Acheron. Quick aim. Mamma che ansia, mamma che ansia. Ah, c'è cioè, la testa Core Reinforcement. Vai! Torso disabilitato, dovresti avere meno punti vita. Niente, dobbiamo dargli una, un, una, un piccolo scossone per farlo secco. Bisogna esporsi un po' troppo. Tu hai una buona mira, vero? Sì, con quello lo fai secco in un attimo, ma... Noi dobbiamo far fuori questo qua. Ci proviamo. Okramot. Facci sognare. Stiii. Ghoul no, non lo facciamo fuori. Bene. Ora è tutta una questione di far secchi tutti gli altri. Facile dirsi. Meno a farsi. Perché qua sono veramente tantissimi e qua ci conviene raggrupparci indietro uh, standing by allora questo so può sparare questo può sparare ne? no quindi abbiamo due che possono sparare, più quello là che può sparare. Gli altri attaccano solo da vicino. E allora, se attaccano da vicino, li aspettiamo un po' più lontani. Tipo, ci mettiamo un overwatch qua. Prima che ci fanno... Mettiamo un Overwatch qua. Fammi vedere un attimo come siamo messi a will point perché qualcuno l'abbiamo fatto secco. 7 dobbiamo ammazzarne ancora, alcuni sono sulla, sulla via del panico. Se c'è fuori qualcuno di qua, lo facciamo secco. Niente, fine del turno. Eh, adesso mandano avanti quelli più piccoli perché facciano da spugna per i colpi, ne? Brutta cosa. Ah, tre colpi addirittura. Questo non mi piace, questo vado Toby. E tu non fai più niente. A parte morire, male, possibilmente. Yeah. Mica tanto. Che rumore fastidiosissimo. E che effetto fastidiosissimo. Adesso tenta ancora il cerchiamento Ti odio Ce lo, Me lo volevo portare a casa Noi intanto abbiamo mandato qualcuno nel panico Dai No ma grazie Ma l'hai mezza massacrata Grazie Not enough not enough action points. Okramot. Oh, Devo sacrificare un tuo turno. Però questo mi muore se no. Ma aiutala. Questo muore. Questo potrei paralizzarlo. Almeno provarci. C'è un po' di gente impanicata. Molto bene. Allora, se c'è un po' di gente impanicata... Allora, quelli che possono paralizzare questo turno non ce la fanno. Tu non hai più will point. Quindi ti faccio sparare. poca probabilità di beccarlo vabbè eh, non ci proviamo niente vabbè vai dietro un tanto ti impanichi il prossimo turno um, Sì, vabbè ti impanichi comunque il prossimo turno uh, almeno hai fatto tu come stai messo a mare di will point. Ah, anche tu puoi paralizzare. Ma chi cavolo paralizzi? L'altro Triton? Un Gunner? Potremmo provare a paralizzare. Ehi, qua c'è un altro Triton... Qua ce n'è uno pesante che non si è spaventato. Una mossa molto rischiosa. On. E invece non mi hai fatto niente. Tenendo conto che... Questi sono impanicati e non fanno niente. Quello impanicato e non fa niente. Quello è l'unico che mi può rispondere al, fuochi, al fuoco, a parte qualche minefragger che sicuramente arriverà. 29. Non è stata una grandiosa mossa. Possiamo spostarci di qua, intanto facciamo fuori il mirmidone. Che quello è molto fastidioso Bene, anche se non lo facciamo fuori però Intanto l'abbiamo paralizzato Perché non dovresti prenderli? Allora Quello è impanicato ma fa niente Sì ma devi prendermeli Me li devi prendere Palo. Scusi che ha fatto palo. Multi paralizzo maledetto. Non è stata una grandiosa mossa, lo sapevo. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Non va bene, non va bene per niente. Tu sei impanicato, sei messo male, eh? No? A far fuori quello solo che non abbiamo tre fuori uso tu sei impanicato quasi Looks eh lo è lo è però ci dobbiamo provare bene bene bene yeah, ok ok ok, okay. Non riusciamo a fargli niente. Tu hai... 3 punti. 3 will point, quindi non è che possiamo fare più di tanto. Quello potrebbe spaccarmelo, però. Ruster è quasi morto. Rapace non gli fa niente, i v-leg non gli fa niente. Faccio male se gli prendo la gamba. Però dovrei togliergli la pinza, ma non riesco a togliergliela. Perché tra l'altro è passata dentro il muro. È morto. Il rooster è morto. Tutto per quella cagata che ho fatto oh, Ma tu hai una marea di willpoint Magari riusciamo a farlo fuori Non credo, però. Un attimo solo. Allora. Dove eravamo rimasti? Ah, sì, che mi stavo morendo un tizio. Allora. Autovemmo. Autovemmo. Questo devo fargli fuori, questo, questo pinster qua. Non ce la farò mai. Vai, se riesci sei il mio amico. Non ci sei riuscita, vabbè, me lo sarei aspettato c'è ancora qualcosa per spostare. Addio Rooster, è stato bello. È vero, adesso sono tornati vivaci anche gli altri. Addio Rooster. È stata pessima con la mia manovra. Pessima. E Rooster era veramente figo come come soldato. Chi stavi sparando? A chi stavi sparando? Allora. Non posso neanche ricaricare eh. Ma no, ma no, ma davvero, no no, ma porca miseria Dobbiamo uno, due, uh, due tre bestiacce ancora operative Spara e te ne vai Ma no, ma davvero Ma davvero No, se ne muoiono due facciamo finta di niente Rifacciamo Allora Anche tu auto -vemmo. No, Noemon Inventory. Ma porca miseria. Quanto danno fa questo? No, però il problema è che poi Ocromod non può diventare una spugna per colpi. Cioè. Adesso lo facciamo secco. C'è qualcuno che si impanica? Per favore. 3 punti will point, 3 will point, 5 will point. Il tappeto non ha munizioni. Ne fanno secco un altro. Magari se me lo colpisce almeno una volta. Here. E cosa faccio qua? Cosa faccio qua? Non posso far niente? Cioè, o prendo l'arma rischiando la pelle di nuovo. E non è granché qua a meno 20 però regenerate in torso sicuro regeneration infatti Potrei fare dashing, sperare che questo smanchi il colpo e, e ammazzarlo, così rischio la pelle sua invece che sua. ammazzate. Panico. Panico! Panico! Ne è rimasto solo uno. Ne È rimasto solo uno. E' quel maledetto mirmidone. Possiamo andarlo a catturare a sto punto. Almeno diamo un senso a questa Disastrata missione Ce lo portiamo a casa il mirmidone Almeno questo Mentre qualcuno va a prendere l'attrezzatura di Tu intanto Curati Perché il tappeto non hai. tu copri di qua prima che salti fuori qualcuno e il prossimo turno lo catturiamo. Vai, Akramat. Vai, Akramat, catturalo. Guarda catch him all. Lo so, guarda catch him all. Adesso muore, sicuro. fine della missione peccato per peccato per russell vero peccato un assalto berserker niente i nostri virologi stanno morendo uno dopo l'altro vedremo vedremo Vedremo in futuro. Tanto dobbiamo andare a prendere un altro berserker e farlo diventare assalto. Maledizione. Phoenix Point. Questo è Research Team 1. Area secure. No hostiles in sight. Stiamo andando nella facility in cui è venuto questo creature. Came from. Stand by for direct feed. No idea who owns this place, but they have some serious tech. We're non tutti of umani, human. che si è scoperto da qui. Si sembra gen. cercando di fare non mi piace essere capito da qui. Perfetto, vedo qui. sembra the maker. Felix, abbiamo trovato qualcosa che potete vedere. Siamo lab, un po' di tecniche base. Bene. Qualcuno ha fatto casino. Un like the Peter Reviews, very two people. Bene, quindi abbiamo altre roba brutta. Vabbè, almeno manca solo le festus. Allora. Memorando da questa missione, portarci dietro qualche, arma qualche um, cartuccia di più. Oh, vediamo un containment. Abbiamo solo un tritone, perché l'altro è morto. Perché? Possiamo arrestarlo per 45. Oppure fare... Tritonautopsy and... Mutogenetics. Ah, questo è interessante. Possiamo costruirci dei soldati che vivono grazie a queste robe qua. Come vogliamo noi, eccetera, eccetera. Roba brutta ma che è efficace. Possiamo fare Triton Autopsy e poi fare la ricerca su quel tritone. È ancora effetto da corruzione. Ah, a no, noi non se ne va via la corruzione. Tanto questo coso qua, fa vedere. Stealth meno 10. Almeno questo non ha penalty. Anche tu hai dei penalty però, eh? Stealth meno 10. Tu hai bisogno di un accidente di fucile a cecchino decente, cioè non è possibile che ogni due per tre canni un colpo E tu non è possibile che ti trovi senza munizione nel bel mezzo della, della lotta Mutate Queste mi servono Ma cavolo, avevo preso... Vabbè Bene, abbiamo finito con la famigliorata missione, abbiamo questo qua che è corrotto, qualsiasi cosa voglia dire. Tu hai un'armatura che fa schifo, no? meno 10 Intanto così magari sei un po' più... Almeno non hai il penalty sul stealth. Qualcuno era potenziato. Intanto prendo un po' di più di willpower, Okromoth che va sempre bene. Citizen Eileen può fare doppia classe. Adesso mm, aspettiamo un attimo a fare, fare pasticci. Intanto un bel po' di più di willpower, visto che è quello più preciso. Allora, altri che hanno livellato? Nessuno, no? Ne? Bene ragazzi, io direi che ora possiamo salvare. La situazione ci, ci ha portato a perdere un soldato, cosa che non mi piace. Tra poco perdiamo un Even, quindi dobbiamo per forza intervenire in qualche maniera. Intanto puoi muoverti di qua. Al Medical Bay, molto bene. Intanto potete andare... Quattro assalti e un cecchino, non so che team sia. Bene, allora. Proviamo... ricomincia da qui. E ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti e ci vediamo per la puntata numero 16.